Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, oggi uh, ho bisogno di un fermaporta e quindi uh, ne vado a realizzare uno, quindi in questo video uh, vado a trasformare un sasso in un fermaporta appunto come vi stavo dicendo e la tecnica che utilizzo è quella del rock painting che come dice la parola stessa um, si tratta di andare a dipingere uh, un sasso, una roccia Andiamo subito al tutorial, ricordatevi però prima di lasciare un mi piace al video, e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina prima dei aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e se vi va condividetelo. Dunque cominciamo andando a lavare. Il nostro sasso io l'ho già lavato con acqua e sapone, adesso passo tutta la superficie con un dischetto di cotone imbevuto di alcol. Questo mi permetterà di pulirlo ulteriormente ma soprattutto di preparare la base, la superficie del sasso, per renderla liscia e uniforme, in più vado a togliere anche i feltrini che ci sono nel retro del sasso, che io avevo già utilizzato come fermaporta, ma uh, così non mi piace più, e quindi vado a rimuovere anche i vecchi feltrini e la colla, sempre con l'alcol, se uh, non viene via utilizzate l'acetone per unghie che uh, funziona benissimo, uh, se il vostro sasso uh, è poroso potete fermarvi... Qui. Se invece è liscio come il mio, vi consiglio di dargli una grattatina con un po' di carta vetrata o una lima per le unghie grosse come quella che sto utilizzando io. E anche in questo caso mi aiuta a rendere a preparare la superficie del sasso in modo che poi il colore duri più a lungo. Mi raccomando, una volta che avete grattato eh, la superficie del sasso andate a rimuovere tutta la polverina. E a ripulirlo nuovamente con un batuffolo di alcol in questo modo toglierete ogni tipo di sporcizia ora vado a prendere il mio feltrino ho scelto questa volta quelli grandi e vado a tagliare la misura che mi sembra più adatta per il mio sasso prendo prima eh, la misura segnando i punti che fuoriescono dal sasso con una matita poi vado a ritagliare le parti in eccesso Ho verificato che il feltrino abbia la misura giusta della base del mio sasso, la base che andrà a toccare poi effettivamente eh, il pavimento. Vado ad eliminare la, la, carta, la pellicola protettiva e lo posiziono sul sasso, premendo in modo da farlo aderire eh, uniformemente. Questo accorgimento del tagliare il feltrino della forma del sasso mi aiuterà poi a fare in modo che il feltrino rimanga attaccato più a lungo. Ora vado a realizzare una soluzione di metà eh, dose di colla vinilica e metà dose di tempera bianca, la mescolo bene fino ad ottenere una soluzione appunto uniforme, in questo modo vado a creare una sorta di ehm, tempera acrilica, dato che la mia era una tempera normale e vado a ricoprire a creare una base uniforme del mio sasso se il vostro sasso è già bianco già chiaro non è necessario realizzare una base preferisco la tempera acrilica da quella normale perché crea una sorta a parte che è più resistente ma crea una sorta di pellicola che eh, rende il sasso più liscio più lucido mi dà la possibilità di spolverarlo poi eventualmente senza il rischio di uh, togliere tutto il disegno. Ok, una volta che ho steso tutto il colore ho realizzato la base uniforme, aspetto che asciughi. Vado a realizzare lo sfondo del mio disegno e ho deciso di realizzare una sorta di arcobaleno color pastello utilizzando i tre colori primari, quindi rosso, blu e giallo in modo da creare appunto questi colori pastello molto molto chiari parto dal rosa e lo stendo sulla parte centrale del sasso poi realizzo ehm, nello stesso modo anche un giallino molto molto chiaro e questa volta vado a stenderlo nella parte inferiore e poi vado a sfumarlo meglio che riesco insomma insieme al rosa in modo da rendere il tutto uniforme e non avere stacchi di colore allo stesso modo quindi sempre aggiungendo della tempera bianca eh, al mio blu vado a realizzare anche un azzurrino molto molto chiaro e questa volta lo vado a stendere invece sulla parte superiore esattamente come prima lo vado a sfumare insieme al rosa in modo da rendere il tutto più uniforme anche qui aspetto che si asciughi benissimo il colore e poi passo a disegnare il soggetto che ho scelto, nel mio caso è un delfino. Una volta disegnato vado a colorarlo, quindi creo un azzurro intermedio, quello che sarà diciamo, il colore principale del mio soggetto e vado a riempire l'intero disegno appunto con questo colore qua facendo attenzione a non uscire sui bordi e poi vado ad aggiungere un po' di blu al colore che ho appena utilizzato che ho appena finito di utilizzare e con questo blu vado a realizzare i bordi e i dettagli del mio disegno sempre andandoli a sfumare in modo da creare un, un in modo da dare un po' di tridimensionalità al disegno completo il mio disegno aspetto nuovamente che il colore si sia perfettamente asciugato con un pennarello indelebile a punta media vado a ripassare il bordo del mio disegno in questo modo sarà più preciso e delineato E come ultimo step realizzo una sorta di finish protettivo creando una soluzione con una parte di cola vinilica e una parte di acqua. Mescolo anche qui ovviamente le due soluzioni insieme e poi ripasso l'intero sasso. Con questa, diciamo, chiamiamola vernice anche se vernice non è, eh, questa vernice protettiva. Così da creare uno strato ancora più spesso eh, protettivo che renderà il disegno più resistente e ci darà la possibilità di poterlo spolverare senza il rischio di uh, cancellare il disegno. E niente, questo qui è il risultato finale, se volete potete aggiungere qualche altro uh, dettaglio nel disegno, nello sfondo, potete uh, fare insomma, quello che uh, preferite o che è più adatto insomma, vo ai vostri gusti. Io spero che il video vi sia piaciuto, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, condividetelo con i vostri amici se volete interagire con me o per qualsiasi dubbio, chiarimento, idea, consiglio, qualsiasi cosa, io non vedo l'ora di rispondervi e quindi vi aspetto sotto nei commenti. Ciao!